quindi se volete potete venire a giocare con noi lei è Elisa e lui è Giano e vi aspettiamo, vi aspettiamo. sabato 10, <ride> 10 dicembre. dicembre se volete sapere di più contattate di più cosa giocare cosa portare cosa fare anche cosa non fare siamo qua <ride> <ride> Ciao! ciao, ciao.